Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Ho provato a lungo in queste due settimane il nuovo Sony Xperia XZ1 eh, che arriva eh, a breve anche in Italia al prezzo di 699 euro. Come si comporta? Vediamolo insieme allora. Sony XZ1. Ecco dunque il nuovo Sony Xperia Z1 in tutto suo splendore, mi verrebbe da dire, perché questo è un prodotto secondo me molto ben realizzato, poi quando si tratta di parlare delle scelte estetiche si entra nel campo eh, delle valutazioni personali quindi insomma eh, non, non, non posso dire io se è bello o brutto insomma, sarete voi a decidere certo le eh, cornici superiore e inferiore eh, sono eh, molto eh, generose rispetto a quello che oggi offre il mercato il taglio 16 del eh, display oggi fa forse sembrare un po' eh, datato l'aspetto eh, dei eh, prodotti però insomma, bisogna dire che questo è un, uno smartphone realizzato veramente con eh, la massima cura eh, materiale eh, tra l'altro eh, bello anche al tatto nella parte posteriore il tipo di finiture tra l'altro diciamo che assorbe e fa soffrire meno per le ditate rispetto ad altre soluzioni in vetro invece che le rendono eh, immediatamente più eh, visibili. Eh, sulla parte frontale un display da 5,2 pollici, quindi tutto sommato una dimensione contenuta rispetto a ciò che oggi offre il mercato con una definizione full HD, angolo di lettura vedete, di questo display secondo me più che buono vedete anche la luminosità tra l'altro è di quelle importanti, cioè sotto la luce del sole si riesce a leggere senza grossissime difficoltà vi faccio notare tra l'altro che il vero elemento distintivo di questo eh, smartphone è che è il primo eh, prodotto commerciale cioè che non arrivi eh, dal eh, mondo eh, di google che a bordo ha android 8.0 eh, vedete insomma questa è la versione eh, quindi di android oreo possiamo dire che questo è il primo prodotto eh, commerciale che arriva con eh, android eh, oreo a bordo non vorrei sbagliarmi ma mi sembra di ricordare che eh, il v30 eh, dlg arriverà con android 7 e sarà immediatamente dopo aggiornato ad oreo immagino invece che il prossimo mate 10 arriverà con oreo a bordo dotazione intanto snapdragon 835 all'interno questo vuol dire vedete reattività comunque immediate qualunque sia l'azione che voi volete compiere con il vostro smartphone 4 giga di RAM a bordo e 2700 mAh che non vi nascondo, all'inizio mi creavano qualche patema d'animo rispetto all'uso del telefono e invece vi devo dire che nei giorni scorsi ho usato ad esempio molto a lungo il navigatore, ho veramente spremuto questo telefono fino in fondo e bisogna dire che questo Snapdragon 835 ha una riduzione dei consumi che è semplicemente impressionante, con 2700 mAh fatto una giornata intera senza alcun tipo di Stress Funziona veramente molto molto bene. Eh, vi eh, segnalo eh, poi sempre per quanto riguarda la dotazione del eh, telefono una eh, fotocamera posteriore eh, che vedete in questo momento da eh, 19 eh, megapixel eh, con apertura 2.0, è una stabilizzazione tra l'altro elettronica eh, dei eh, video, mentre per beh, i pixel sono con una dimensione 1,22 eh, c'è la capacità di fare addirittura il fuoco predittivo di seguire eh, gli oggetti quando sono eh, in eh, movimento mentre la eh, fotocamera principale è quella da eh, 13 eh, megapixel anche in questo caso con stabilizzazione elettronica eh, delle immagini non capita spesso sulla fotocamera frontale e eh, mentre la fotocamera posteriore è in grado di riprendere video eh, a 2160 pixel a 30 frame al secondo la fotocamera invece frontale è in grado eh, di eh, riprendere immagini a 1080 pixel. Torno per un secondo alla fotocamera posteriore che magari eh, vi faccio anche eh, vedere nel eh, frattempo eh, per eh, segnalarvi un'altra cosa importante. Qui si può fare un filmato con uno eh, slow motion eh, impressionante, vedete questo eh, pulsante che vedete qui, potete infatti eh, utilizzare però a 720 pixel lo slow motion con 960 frame al secondo, è in grado di catturare circa 2 secondi con questo sistema di slow motion eh, che diventano 6 in fase eh, di eh, riproduzione, voi schiacciate, viene attivato lo slow motion, eh, date il tempo di memorizzare quella parte eh, di video e potete eh, di nuovo tornare ad effettuare uno eh, scatto in eh, slow motion, eh, prendo questo strano oggetto, eh, non pensate male, questo è un supporto per eh, telefonini, faccio uno scatto giusto per farvi vedere, eh, scusate sono in modalità video, vero? Eh, devo tornare in modalità fotografica, eccola qui automatica superiore, scatto essenzialmente a foto, vedete tempo di scatto è praticamente eh, istantaneo migliorata tantissimo eh, questa cosa ovviamente come sempre eh, accade con eh, sony potete eh, essenzialmente fare questi scatti in sequenza qual è la differenza rispetto a prima che prima il fuoco eh, con gli scatti in eh, sequenza eh, veniva fatto essenzialmente solo con la prima foto le altre venivano scattate con eh, lo stesso eh, tipo di messa a fuoco adesso invece quando fate delle foto a raffica il fuoco viene fatto per ogni singolo scatto con una velocità semplicemente eh, impressionante e il risultato lo si vede eh, perché anche con le foto a raffica il fuoco viene mantenuto sempre perfettamente cioè questa è veramente la differenza rispetto a quello che capitava eh, in passato però devo dire che eh, parlando di eh, fotocamera eh, per il eh, nuovo Sony eh, quello che stiamo eh, andando a conoscere quindi eh, l'X Z1 eh, che arriva a 699 euro in vendita proprio in questo periodo, eh, bisogna dire che la novità importante arriva eh, dalla capacità di eh, utilizzare, di fare modelli in eh, 3D, adesso vi mostro anche vedete, creazione 3D, eh, qui vedete eh, essenzialmente le quattro modalità eh, di scatto che potete eh, utilizzare, no? potete scansionare un volto vi faccio vedere un po più eh, da vicino potete scansionare un volto oppure scansionare eh, la testa eh, la scansione del cibo oppure eh, una eh, scansione libera eh, quando voi eh, avviate vedete questo è il risultato della scansione eh, del eh, volto questo invece è il risultato della scansione della testa tra l'altro questo eh, tipo eh, di scansione Può essere condivisa vedete eh, in diversi modi no? eh, potete condividere semplicemente il file potete eh, utilizzare il modello come sfondo animato eh, potete utilizzare tra l'altro eh, gli avatar e potete anche cercare applicazioni che eh, vi consentano di eh, utilizzare questo eh, modello eh, 3d no? vedete ad esempio quello eh, del cibo eh, è essenzialmente riportato con questo modello 3D che è un file obj che potete poi eh, utilizzare in qualunque momento. Vedete che potete anche effettuare la stampa in 3D dei vostri modelli, se volete fare invece una scansione eh, basta eh, scattare eh, in questo modo vedete allora prima di accedere questa cosa una cosa un po' forse eh, che eh, vi potrebbe dare fastidio perché prima di accedere alla scansione in 3d vedete dovete fare tutti i tutorial io adesso come al solito ho resettato il telefono prima eh, di eh, fare la recensione quindi eh, però vedete il tutorial eh, molto semplice vi spiega essenzialmente eh, come dovete fare per eh, fare la vostra scansione, no? vi mostra eh, il fatto che voi eh, dovete eh, essenzialmente partire dal lato della testa, spostarvi man mano lungo eh, la, la testa del soggetto, vedete che man mano che voi eh, seguite le indicazioni del eh, tutorial voi essenzialmente dovete seguire quelle che sono le indicazioni che arrivano sempre dal telefono per riuscire a generare il modello in 3D. Per effettuare il modello in 3D ci vogliono all'incirca 3 minuti, Scusate, ci vuole all'incirca circa un minuto, però più tempo utilizzate nella vostra ripresa e più eh, questo eh, modello sarà eh, preciso e puntuale nei eh, dettagli. Non so se eh, vi devo mostrare la eh, scansione, funzionamenti invece un po' più eh, banali, Vedete, questo è il, eh, essenzialmente eh, l'utilizzo eh, di... Corriere.it, quindi i siti internet, però insomma queste sono eh, funzionalità piuttosto banali, abbiamo già visto la foto, essenzialmente, eh, le foto essenzialmente come eh, si comportano. Ecco, A proposito di foto eh, vi segnalo che nel eh, nuovo Sony rimane sempre l'applicazione eh, Album, eh, rimane un'applicazione Album che vi eh, permette tra l'altro di fare eh, diverse cose tra cui anche eh, andiamo a vedere una foto eh, normale, ecco questa ad esempio è una foto scattata eh, da questo Sony, vedete anche la eh, modifica delle foto, potete scegliere eh, essenzialmente di eh, modificare la foto anche con l'editor eh, di foto interno di Sony questo tipo di software sono quelli secondo me che fanno un po' la differenza tra i prodotti che hanno semplicemente lo stock Android e quelli invece che vi danno una funzionalità un po' più sofisticata. Cerchiamo di andare a sentire l'audio perché abbiamo sempre il dubbio che con i prodotti che hanno una certificazione per acqua e polvere come eh, come questo eh, c'è sempre il dubbio essenzialmente che eh, l'audio eh, peggiori drasticamente no? e questo è sempre un po' il problema qui c'è una certificazione tra l'altro IP68 eh, vi ricordo quindi eh, potete mettere a un metro e mezzo di profondità per 30 minuti il telefono senza alcun tipo di eh, problema allora sentiamo l'audio portandolo al massimo tra l'altro Sentite, c'è l'audio stereo con i due altoparlanti frontali e devo dire che si comporta discretamente. Non è un volume eh, altissimo, c'è una buona definizione per quanto riguarda medio-alti, i bassi sono eh, così così. Guardando il telefono da eh, vicino, vi faccio notare il cassettino eh, per inserire... Eh, vedete la eh, micro eh, SD eh, oppure la eh, seconda nano, e poi vedete invece il, questo ecco, mh, eh, devo dire che eh, è un sistema con eh, l'hybrid sim, no? eh, vabbè poi adesso vi racconto, torno su questo, eh, vedete che la nano sim principale viene inserita in un ulteriore cassettino che è in eh, questa posizione mentre qui trovate appunto lo spazio per la micro sd oppure per la seconda eh, nano sim nei posti in cui tra l'altro la modalità dual sim eh, sarà eh, disponibile sempre nel telefono vedete i sistemi di antenna sono posti adesso cerco ecco vedete questi sistemi di antenna sono praticamente annegati in questa eh, posizione tra l'altro eh, se prendete un colore chiaro è anche eh, gradevole da a vedere. C'è il controllo del volume, volume rocker, il pulsante di accensione con il sensore per impronte digitali, molto veloce tra l'altro, vedete comunque eh, sblocco eh, praticamente immediato. Abbiamo detto volume rocker, se, eh, impronta, eh, sensore delle impronte e accensione e qui sotto invece il tasto eh, della eh, fotocamera. Non serve credo eh, sottolineare che il connettore, invece nella parte inferiore, è quello proprio eh, USB. Type C nella parte superiore c'è l'attacco per le cuffie da 3 mm e mezzo, sulla parte posteriore vedete il flash a due toni e poi abbiamo il sensore, quello da 19 megapixel, abbiamo già dato tutte le caratteristiche, quindi l'apertura 2.0, insomma la stabilizzazione elettronica delle immagini. Eh, insomma abbiamo tutti i dettagli che abbiamo già visto prima ecco una cosa importante, questo display eh, è importante perché questo è un display con eh, HDR10 questo è ecco, un dettaglio che non vi avevo detto prima è un display eh, Triluminos eh, con il motore tra l'altro X-Reality che riproduce veramente delle immagini eh, semplicemente spettacolari Peso 155 grammi. Si sente abbastanza. 148 mm x 73,4. Con uno spessore eh, da eh, 7,4 eh, mm. No, eh, quindi insomma, questa è l'anatomia la, eh, del telefono del nuovo. Sony Xperia XZ1 vi devo dire che funziona veramente in un modo inappuntabile, è perfetto in qualunque cosa voi scegliate di fare, poi certo c'è l'aspetto estetico che quello è del tutto personale, è una valutazione che potete fare solo voi, ma dal punto di vista della tecnologia, proprio della qualità della costruzione, è un prodotto veramente, veramente eccellente